Prezzi. Nell'intento di assicurarsi della clientela dal di fuori e alleggerire in tal modo le case editrici dai loro impegni economici, i prezzi sono stati talmente abbassati da non garantire nessun reale profitto. Quanti si illudono che ci sia un guadagno non hanno tenuto esattamente conto di ogni spesa. Non abbassate i prezzi per procurarvi del lavoro accettate solo quei lavori che daranno un buon profitto nello stesso tempo però nella conduzione degli affari non deve esserci la benché minima ombra di egoismo e di disonestà nessuno deve approfittare dell'ignoranza o della necessità del prossimo e applicare prezzi esorbitanti ai propri prodotti non mancheranno le tentazioni di deviare dal retto sentiero e non mancheranno neppure gli argomenti per attenersi ai metodi e alle consuetudini del mondo alcuni sostengono che nel trattare con gente di pochi scrupoli si deve sottostare alle loro regole in caso contrario praticando una scrupolosa integrità non è possibile condurre dei buoni affari e guadagnare il denaro per vivere dov'è la nostra fede in Dio? alle sue istituzioni come anche a ogni singolo credente, sono rivolte le parole. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio. Le sue ineffabili promesse garantiscono che tutte le cose necessarie alla vita saranno accordate. Si è scolpito nella coscienza come da una penna di acciaio sulla roccia. Che il vero successo in questa vita e per la vita futura può essere conseguito unicamente mediante una fede adesione agli eterni principi della giustizia.